Buongiorno a tutti. Negli ultimi cinque anni abbiamo sentito Francesco ed Antonio Valdelli vantarsi in maniera quasi ossessiva di non aver aumentato le tasse ai cittadini. Mentivano, sapendo di mentire. Nel 2012 infatti, con le delibere di Consiglio Comunale numero 19 e 20, hanno aumentato l'addizionale comunale all'IRPEF addirittura del 33,33%, ,33%, portandolo dallo 0,6% allo 0,8% e l'Imu, sulle seconde case, visto che quella sulle prime è stata abolita dall'allora governo nazionale, dallo 0,7 all'1,06%, vale a dire il 51,42% in più. Entrambi questi valori rappresentano il massimo previsto dalla legge. Tutto ciò è gravissimo, perché hanno mentito alla cittadinanza. I fratelli Baldelli hanno abusato della vostra buona fede, vendendovi per verità assoluta quella che invece ha soltanto una grande bugia. Ed allora vi domando, affidereste il governo della città a questi signori per altri cinque anni dopo che hanno tradito la vostra fiducia? Pergola non è un trono che si trasmette per successione o abdicazione da un membro all'altro della stessa famiglia. Pergola ha bisogno di una svolta drastica affinché non muoia. Per questo, alle prossime elezioni comunali, vi chiedo di votare Pergola Unita Insieme, Simona Guidarelli Sindaco. Parteciperai così alla rinascita di Pergola.